zombie apocalypse ciao ragazzi, ciao a tutti ciao a tutti nuovo video tag questa volta Nuovo video tag come vi avevo promesso finalmente un nuovo video tag questa volta però un pezzo un video smr un pezzo è in, um, in voce per più, più alta perché sennò no non va bene e non, non è che fa tanto impazzire parlo troppo in smr allora dunque dunque dunque aspettate un attimo solo siccome che questo video mi ha taggata non so quante persone misere, questo video mi ha taggato eh, anzi nel video che sto registrando io sono stata taggata a skin care una brava skin creata dalla bambina mai cresciuta ovvero Veronica allora le domande sono 11 per taggare qualcuno ma io taggo. Ehm, sì sono 10, 10 domande più 11 per il tag niente dunque partiamo Sei, sai che tipo di pelle hai? Sì, pelle molto secca, misto secca. Pe pelle misto secca. Poi adesso. Prima no, ma adesso sì. Dammi no, il bosono così. Poi, seconda domanda. Da quanto tempo fai la skincare? Ehi, Ehi. raga, da tanto tempo. Poi? Quante volte fai la skincare? Quante volte a settimana fai skin skincare? E... Sempre tutti i giorni ragazzi, non, non è che faccio una no, e l'altra sì, sempre. A parte le maschere che è colpa di questo coso che qui non posso farla perché mi dà un fastidio tremendo fare la maschera in tessuto. Quarta domanda. Qual è il, pass il passaggio a care che fai? di più, che fai più spesso, fr frequentemente, scusate, mi stavo impapinando, e la prima è tutta detersione, poi detersi con il viso con un latte detergente, un quel quello che è, basta che mi lavo, e poi eh, basta che mi ricarico infatti, poi qual è il prodotto skin care che usi meno? Allora, devo dire la verità, il tonico e le maschere, perché il tonico lo passo o non lo passo, dipende, poi qual è il prodotto skin di cui credi di avere più bisogno ma usi raramente? appunto le maschere o il, ten, o il tonico, le maschere o il tonico poi, poi, poi, poi, poi, poi. Ehm, ti strucchi sempre prima di andare a dormire? o come no, scusate, ti strucchi prima di andare a dormire? Uh, se non mi strucco io che si deve struccare sempre mi strucco sempre sono rare delle volte in cui lascio perdere di struccarmi però se devo farlo lo faccio sempre struccarmi poi scusate un attimo ottava domanda no, set... no ottava domanda sì come ti trucchi come ti strucchi scusate mi strucco prima con la coda micellare di Michelardi Garnier, che è il top, quella con la, con la tappo rosa, ed è fantastica. Non brucia più di tanto, quasi per niente, a meno che non te la fichi l'occhio però vabbè. Niente. E poi passo di latte detergente, quello a tipo serie A90, della serie A90, che okay, poi la latte detergente è da anni 90, però vabbè. Poi vado di. Eh, Appunto, olio, latte detergente, acqua la micellare e poi la crema e, e basta perché il tonico lo bypass a volte, non, non lo metto per niente. Poi, qual è il prodotto skincare preferito in assoluto? Il latte detergente o l'acqua micellare? A seconda di cosa mi va più a me. Qual è il tuo prodotto skincare per assoluto che compreresti all'infinito? Il latte detergente o l'acqua micellare? A seconda di cosa mi fa me. ma di più l'acqua micellare perché mi toglie tutto il grigiore della pelle che ho, ovviamente. Poi, poi, um, sei una brava skin crologa che vuoi ti dai a a 10? Sì, sono una brava skin non troppo, ma riesco a essere una brava skin adesso di questo periodo. E che voto posso dare? Mm, 8. Dai, 8 o 9 dipende. 8. Perché devo ancora imparare a fare tanta skincare care e fatta correttamente. Perché sento che sto sbagliando qualcosa e vorrei cominciare a prendermi cura seriamente di me. Si, sì, mi lavo. Mi detergo, bla, bla bla bla. Però voglio imparare di più a essere corretta nella mia skincare, Tutto lì, poi. Taggo qualcuno, io taggo Steffi, il, il canale della pirottina, e, e le di podcast, altro nessuno. Ta allora, vabbè, quelle, poi ne, ne taggerò altre, e se vogliono essere taggate, se no le taggo lo stesso. Non sono, non sono, come si dice, non sono, vabbè, okay. non siete obbligate a farlo, se volete lo fate, se no, Ah, pazienza niente io taggo tutte e nelle box di informazioni vi metto tutto il link e anche del tag così potete farlo anche voi va bene niente ciao a presto un bacio ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao buon tag a tutti buona visione